pace e bene cari amici ben trovati in questa ventottesima domenica meditiamo sul testo di luca 17 11 19 testo della guarigione dei dieci lebrosi di cui però uno solo verrà salvato tornando a far comunione con Gesù, a ringraziare Gesù. Potremmo dare come slogan a questa meditazione «Guarire è bene, salvarsi è meglio». Andiamo al testo. Gesù attraversa la Samaria, la Galilea, Luca sottolinea per la terza volta che è in cammino verso Gerusalemme, ed entrando in un villaggio gli vennero incontro dieci lebrosi che si fermarono a distanza e dissero «Gesù maestro, abbi pietà di noi». Anzitutto cerchiamo di cogliere la drammaticità di questa scena. Al tempo di Gesù venivano dichiarate lebrose, persone affette da varie malattie alla pelle, non solo la lebbra come la intendiamo oggi. Magari una psoriasi a quel tempo veniva classificata come lebbra. La routine qual era? Si andava dal sacerdote, il sacerdote ratificava lo stato di malattia e dichiarava la persona impura, quindi inadatta a stare nella comunità e a recarsi al Tempio a celebrare il culto con Dio. Quindi i lebrosi dovevano uscire fuori dai villaggi, dalle città, vivere nelle campagne lontani da tutti, vestirsi di stracci e a vista quando passava qualcuno dovevano gridare impuro, impuro, in modo che nessuno si potesse avvicinare loro così da non contrarre l'impurità. Capiamo bene che queste povere persone vivevano da, da, da, da non vivi, da morti. Era un, un dramma la loro esistenza e questo stato di esclusione e anche eh, un senso anche di, di, di lontananza da Dio che veniva loro imputato e che avvertivano terminava solo se passava la malattia. Infatti la malattia veniva anche considerata come segno del peccato della persona, del male che aveva fatto, che quasi eh, si rendeva visibile nella pelle. Quindi la persona non solo era allontanata da tutti, ma si sentiva anche lontana da Dio. Ora, questi dieci, innanzitutto al vedere arrivare Gesù, sono insieme, cioè sono uniti nel dolore. Vedrete, tante volte anche nella nostra vita la sofferenza ci avvicina gli uni agli altri, tante volte l'eccessivo benessere eh, accompagnato da un certo egoismo ci allontanano dagli altri, ognuno tira il suo, eh, e si, così, si mettono facilmente doppi vetri davanti agli occhi e al cuore e non ci si rende più conto degli altri e della loro sofferenza. Qui questi dieci sono uniti nel dolore e si insieme invocano Gesù. Ecco, il dolore in questo caso apre all'invocazione di aiuto nei confronti di Gesù. Non è scontato che uno nella sofferenza e nella malattia immediatamente cerchi Dio, tante volte la prima reazione è di rabbia, ma tante volte la sofferenza eh, trasforma, trasforma il cuore e ci apre alla ricerca di Dio, o meglio ci apre a lasciarci trovare da Dio. Un po' così, usando un'immagine semplice come l'acqua che mettiamo sul fuoco, Man mano che si scalda, evapora e sale verso l'alto. Così questi dieci invocano aiuto e chiamano Gesù come maestro, cioè lo riconoscono come maestro e chiedono che abbia pietà di loro. E' interessante, Gesù cosa fa? Appena li vide, disse loro andate a presentarvi dai sacerdoti. Ed essi andarono e furono purificati mentre camminavano. Ecco, Gesù appena li vede, è bello questo, appena il Signore li vede, eh, subito, eh, dà loro, oh, subito dà loro una parola, subito chiede loro fiducia di incamminarsi eh, e andare dai sacerdoti. Guardate, non era semplice mettersi in cammino, eh, perché? Perché uno dal sacerdote andava quando era guarito. Qui loro erano ancora affetti dalla loro impurità, e eh, non avevano ancora visto nessun miracolo, e si fidano di Gesù e della Sua parola, e mentre camminano vengono purificati. Qui c'è un'icona molto bella del nostro cammino di fede. Eh, cosa ci chiede il Signore? Di fidarci di Lui e della Sua parola, di cercare di viverla, di incamminarci, di metterla in pratica. Mentre camminiamo, mentre la viviamo, ecco che Dio man mano ci purifica, ci trasforma, ci libera dalle nostre schiavitù. Ed è molto bello questo. Il Signore ci chiede fiducia di camminare sulla Sua parola. Per farvi un esempio molto semplice, così per cercare di capire, eh, mettiamo il caso eh, di una persona che abbia difficoltà a perdonarne un'altra. Allora, fino ad oggi è chiusa nel suo dolore, nel suo egoismo, e eh, pian piano però si rende conto della sua schiavitù, incontra il Signore e vuole uscire da questa prigionia. Allora... Che cosa ci dice di fare, per esempio, il Signore in questo caso? Anzitutto di pregare, di pregare per il nostro nemico e di chiedere lo Spirito Santo al Padre. Quindi magari questa persona inizia a disporsi a dare il perdono e quindi inizia a pregare per quella persona, magari qualche istante durante le giornate. Inizia a chiedere per sé il dono dello Spirito che l'aiuti ad amare questa persona, quantomeno non odiarla come primo passo, nel pensare a questa persona può iniziare a giustificarla interiormente, come ci insegna a fare Gesù in croce, padre perdonali perché non sanno quello che fanno, e magari a riflettere sul fatto che quella persona è diversa, ha un'altra storia, ha i suoi limiti, le sue difficoltà, le sue ferite, e quindi a cercare un po' di dilatare la mente e il cuore. Ecco, una persona che si incammina concretamente in questo modo sulla parola di Gesù, a che cosa potrà assistere man mano nel corso della sua vita, del suo cammino, che man mano il cuore cambia. Mentre eh, la persona si fida del Signore e cerca di vivere il Vangelo, Dio opera, lo Spirito di Dio opera nel suo cuore, opera prodigi, opera la liberazione, la purificazione. Ritornando al testo, questi dieci lebrosi, mentre camminano, vengono tutti purificati. A questo punto uno solo di loro, un samaritano, torna indietro per ringraziare il Signore e si prostra ai suoi piedi. Il prostrarsi è segno eh, di, di aver fatto un passo in più, un segno di adorazione. Se prima Gesù era solo un maestro per lui, adesso lo riconosce come qualcosa di molto più grande. Che cosa è interessante? Tutti sono guariti, ma uno solo torna indietro a rendere grazie a colui che l'ha guarito. Ed è interessante il termine greco che sta sotto, è eucaristein, che richiama l'eucaristia. Cioè uno solo viene a fare eucaristia, viene a far comunione, viene a rendere grazie al Signore Gesù che è la fonte della sua guarigione. Tante volte anche nella nostra vita riceviamo tante grazie. San Giovanni Crisostomo diceva che le grazie di Dio nella vita di ciascuno sono più numerose dei granelli di sabbia. Ma quante volte... Una volta ricevuta la grazia, una volta superato un problema, un momento di difficoltà, una malattia, una crisi, quel che sia, beh, sì, magari giusto un grazie volante al Signore, ma nulla cambia. Continuiamo come se nulla fosse, un po' come quella persona che... Era in estremo ritardo eh, sul posto di lavoro e rischiava il licenziamento e disperatamente cercava un parcheggio e inizia a pregare dicendo Signore ti prego se mi aiuti a trovare il posto eh, inizierò a pregare Niente, gira, gira Signore ti prometto che verrò a accendere una candela in chiesa Niente, gira, gira Ti prometto che verrò a messa, mi confesso Tac, si libera un posto E la persona, tranquillo signore, tutto risolto, a posto così Ecco, vedete, uno solo invece qui torna indietro ed è particolare che un samaritano e uno che eh, dai giudei era considerato un eretico, un impuro, un, quasi un maledetto, insomma una persona persa. Lui solo torna indietro e, e Gesù si stupisce, dice ma non vi ho guariti in dieci? E gli altri nove dove sono? Ma non c'è nessuno se non questo straniero che sia venuto a dar gloria a Dio? E... Gesù disse a questo samaritano, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Vedete, tutti guariti, ma solo lui viene salvato. Noi tante volte le confondiamo queste due cose. Assolutizziamo la salute fisica con la salvezza della nostra persona. Essere salvati è molto di più, vuol dire vivere ed essere in comunione con Dio, avere Lui presente nella nostra vita, nel nostro cuore. Guarire è bene, certo, è un grande dono la salute, ma prima o poi la salute finirà, nessuno che sia morto è in buona salute. Altra cosa è essere salvati, e vivere in comunione con Dio, è essere certi di essere insieme con Lui, e così un giorno poter risorgere con l'anima e anche con il corpo alla fine dei tempi. Tante volte, anche nel linguaggio comune, concludo, si scambiano le due cose, a volte nei momenti di lutto le persone dicono ma quella persona è morta e il Signore non l'ha salvata, ma non è così. Se una persona ha vissuto nell'amicizia con Dio e ha cercato di far del bene la nostra speranza è che proprio sia stata salvata, certo in questo caso non è guarita, ma che il Signore ci aiuti e illumini i nostri occhi a saper riconoscere il suo passaggio, le sue grazie e a non fermarci solo a cercare i suoi doni, ma che i suoi doni ci aiutino a innamorarci e a affidarci strettamente al donatore di ogni bene, così da non essere solo guariti ma salvati. Pace e bene e buon cammino a tutti!